Grazie grazie per l'introduzione e grazie a tutti gli organizzatori e volontari per rendere possibile questo evento. Grazie anche per voi e per l'interesse al talk. È un piacere di esserci dopo questi tre anni. Oggi parliamo di WordPress come Headless CMS. Vediamo che cos'è, come funziona e perché può essere interessante usarlo. Um, uh, sono Mario come hai detto uh, sono sviluppatore però sono più focusato su concetti strategie tutto questo per i nostri clienti um, prima pensavo che Headless uh, vuol dire che non c'è più bisogno di avere un server hosting normale che per um, uh, la distribuzione di un sito web. Però la terminologia è un po' diversa. Um, si parla di, um, di um, diciamo, un corpo e um, la separazione è fra il back-end e il front-end, che è il livello um, di presentazione. E questi due vengono separati nell'idea di Headless. Mm, guardiamo un attimo in dettaglio come funziona. Um, nel, um, come funziona... WordPress normalmente um, WordPress è responsabile per tutto. Um, per tutte le funzioni del sito web. Un editore gestisce i contenuti nel backend e carica tutti i file um, come immagini necessari. E la funzionalità uh, viene dal core e il plugin, mentre l'aspetto del sito web è controllato dal theme customizer e così via. Alla fine tutto viene salvato all'interno del, um, spero che si può vedere, sì, um, um, nel server um, con, con il file system e um, la data base, base, database. Um, di conseguenza ogni richiesta di utenti che visitano il, suo, il tuo sito web Um, deve su superare tutte queste fasi di cui sopra prima che un singolo sito venga recapitato al browser. Un processo che funziona per la maggior parte dei progetti web di piccole e medie dimensioni, ma diventa rapidamente inefficiente con progetti più complessi. La di, le dipendenze di tutti questi sistemi che funzionano um, Bene, inclusa l'infrastruttura esterna come hosting, um, però questo ti può fare difficoltà in un progetto. Vediamo dopo. Um, in una configurazione headless uh, le cose cambiano un po'. WordPress ora viene utilizzato solo per mantenere e organizzare i tuoi contenuti e strutture, come le tassonomie. Il sito web effettivo non viene più consegnato da WordPress al browser e quindi è separato dal resto. O, come si dice in inglese, decoupled. Um, tutti i tuoi contenuti verranno ora consegnati tramite API, come REST o GRAPH. GraphQL, che se non sapete si può guardare dopo come funziona. È solo un metodo diverso per usare l'API. E anche il file system per tutti i fili, tutto, le immagini, tutto questo. Pensi di ogni singolo sito come un pacchetto che, um, che descrive la struttura e contiene tutti... Uh, i contenuti necessari. Questi pacchetti vengono accelerati tramite le API o l'API e um, questo ti dà la possibilità di utilizzare tutti i tuoi contenuti attraverso una multitudine di front-end uh, differenti su misura per ogni singola user experience. Va bene. Per farlo in realtà ci sono molte soluzioni diverse e um, che non voglio tutto spiegare perché è un po' da, da gusto di ognuno. Queste sono possibilità che si può usare un differenti front end um, da un sito web fino a diciamo um, un mobile app sul telefono o un, send, um, un digital sign in un negozio, o anche un, un POS, tipo una cassa in un negozio, roba così si può tutti, tutto usare questa roba. <coughs> allora, alcuni di voi um, potrebbero già utilizzare una qualche forma di uh, discouple. -ac di -dis um, quando si utilizza la memorizzazione nel cache su una CDN è già una forma di separare che um, se spieghiamo um, caching vuol dire che il sito è salvato e in un, non so come si dice in italiano, in un, uh, non su WordPress, però in, diciamo in, come abbiamo detto prima HTML, HTML Uh, CSS tutto questo viene in un pacchetto e questo si può mettere su un CDN, CDN vuol dire content delivery network, che ci sono tanti fuori, eh, che non funziona più sul tuo server, è fuori di questo sistema, così non c'è bisogno di um, utilizzare l'AMP, che vuol dire il tuo server consistente da un Apache, MySQL e PHP così è più veloce e normalmente i content delivery networks sono più vicino ai utenti globale, così la distanza è più corta e tutto viene più veloce. Mm. Ma l'opzione headless più semplice per fornire il tuo sito web ai tuoi utenti e utilizzare utilizzare, um, uh, utilizzare um, un approccio statico. In questo, um, questo è quando fondamentalmente ogni singola chiamata possibile al tuo sito web viene renderizzata in uno di questi pacchetti prima Uh, menzionati e um, quindi l'intero sito web ora esiste come un sito web statico non dinamico e um... scusate e non è necessario eseguire il rendering su richiesta perché tutto è precalcolato e pronto per essere utilizzato e si usa di nuovo un CDN per uh, la distribuzione, non c'è più bisogno di un server complesso, e um, così si salva tempo e uh, è più rapido per tutti. Um, sì, è molto più efficiente alla fine. Però anche questo è, si faceva, tipo così si, si costruì, costruiva i siti all'inizio, no? Si faceva solo HTML ehm, e basta. Um, si può fare con... Vediamo dopo come si può fare questo. Um, oggi si parla di un sistema simile, però a base di JavaScript. Um, tutto ciò può diventare più complicato in diversi approcci headless basati su JavaScript. In uno scenario del genere, uno script di um, compilazione che si chiama Build Process um, uh, estrae tutte le cose necessarie dalle API, API di WordPress e crea una rappresentazione basata su JavaScript del suo sito web che può essere fornita in modo simile. In questo modo puoi utilizzare più funzionalità a cui potresti essere abituato quando già lavori con JavaScript che è essenziale per la maggior parte degli sviluppatori front-end. Quanti di voi lavorate più al back-end? Ok. E ci sono sviluppatori che fanno solo front-end? Ok. Allora gli altri devono imparare un po'. Um, Guardiamo uh, sull'idea di, um, di Static. Alla fine abbiamo già detto tanto di questa roba, um, è relativamente facile, ci sono generatori per farlo come um, software as a service, si può usare um, questi che ti danno alla fine questo pacchetto che abbiamo parlato di, che si può mettere su un uh, CDN, Um, però c'è anche un plugin che non conosco che si chiama SimpliStatic e ci sono altri, alcuni abbastanza vecchi che non sono più mantenuti sul repository. Um, L'infrastruttura infra è un po' più complicata perché ora si parla già da almeno due sistemi. Il server originale dove c'è WordPress, dove um, c'è il build process, tutto questo. Un secondo che... Il CDN, e se usi anche un software as a service, c'è un terzo servizio che ti dà la funzionalità di mettere tutto insieme. Però, se si pensa di uh, un sito statico, genere, non um, vuol dire se usi un contact form, 7 roba così, o qualcosa altro per um, anche il um, uh, search. Comments um, o funzionalità di multilingua non, sono, non ci sono, diciamo, um, implementato in, in questo pacchetto se non è tutto um, costruito giusto. Allora si deve pensare a questo. Però questi servizi, anche Simple Static, ti danno già funzionalità per questo. Un, un minimo però. Um, però in ritorno ricevi più sicurezza perché da, um, dal pubblico non è più accessibile il tuo um, installo di WordPress e um, abbiamo già parlato di performance e um, ci sono in, normalmente meno costi per uh, la distribuzione perché usi un CDN che costa molto meno di un server che deve fare lo stesso lavoro per un granché di utenti allora il um, terzo concetto che abbiamo parlato era questo a base di javascript e si parla di un Jamstack, dove j è per javascript e per um, APIs e per il markup che fa il fronte. Um, qui ci sono alcuni esempi che ci sono. Ci sono tanti in più che si può usare. Che per JavaScript c'è JavaScript vanilla, c'è React, Vue, Smelt, um, Angular, tutti questi framework che ci sono fuori e viene usati. Per gli API, abbiamo già parlato, Wordpress ha un API intero, che è interna, che già um, è usato tutti. C'è anche WooCommerce con un API, um, anche um, Advanced Custom Fields ha un API, però anche con questo tipo di um, siti web è molto popolare usare GraphQL, che è un altro modo di API che è più simile a fare, si chiama QL, perché è più simile a SQL e fare um, delle richieste in un modo diverso di per, um, REST uh, come per la API. E ci sono anche plug-in inoltre che um, ti danno funzionalità in più della base di WordPress come Yoast e tutto questo. Ehm... È tutto scelta vostra che ti piace, se ti piace più React o se ti piace più Vue. Però se, se lavori già con Gutenberg, usi React. Questo può essere un, un, una cosa che questo non devi imparare per usare nel frontend. Però perché parliamo di questo? Abbiamo già parlato un po' dei vantaggi, e um, ora andiamo un po' più in dettaglio. Um, uno dei più grandi pro progressi è che i gestori del tuo sito web possono semplicemente um, andare avanti e utilizzare lo strumento a cui sono più avvitati, um, ovvero il back-end WordPress, E questo è... Il una richiesta di tanti clienti che sanno già un sistema, vogliono stare in questo sistema e non imparare qualcosa di nuovo. Um, inoltre hai la possibilità di combinare molti strumenti diversi dal sito che fornisce i contenuti e come fornisce i tuoi contenuti a tutti i diversi tipi di punti finali. Questo può essere anche tipo accanto di WordPress puoi usare altri sistemi da dove vengono contenuti, che può essere un sistema interno della vita o qualcos'altro, e così ce l'hai più flessibilità. Um, per il nostro lavoro uno dei punti più um, convincenti è la performance. Con Headless sei indipendente dall'infrastruttura, sei tradizionale e poi tra tutti i vantaggi da metodi di consegna molto più adatti. Um, e pensa: se il tuo sito web pubblico non esegue più WordPress, la maggior parte dei tuoi problemi di sicurezza sono scomparsi perché la maggior parte dei punti di accesso non è più accessibile al pubblico. Um, e, e poi. Um, Puoi sfruttare appieno i moderni framework di cui abbiamo parlato. Ma ci sono alcuni svantaggi. Um, le funzionalità che prima erano facilmente disponibili um, tramite plugin um, non ci sono più così facili. La tua funzionalità ora deve essere integrata nel tuo front-end non viene più da WordPress, dal backend o dal tuo setup con tutto il plugin e tutto questo. Um, ma la buona notizia è che molte funzioni sono già supportate e altre devono venire. Al momento i theme disponibili sono meno. Uh, ma anche questo cambia continu continuamente, ci sono ditte um, che fanno solo questo e um, ci sono anche dei, di questi framework che abbiamo parlato prima, ci sono anche dei repository um, con diciamo theme o setup preparate per usare, che possiamo vedere dopo se c'è tempo. Um, Uh, un requisito di competenza tecnica più pesante vuol dire se non sei usato come avete già seg seg seg seg seg seg segnalato, non so. come, detto, come avete detto che non tutti sanno già usare um, JavaScript così tanto nel front end, questo si deve imparare se si vuole fare un sito così, eh, non c'è un'altra possibilità perché questo è... Alla fine un secondo sistema che si deve costruire. Um, gestione di più sistemi che può essere impegnativa e la base di conoscenze di un team. Deve coprire tutti i sistemi. C'è anche la complessità aggiunta, per esempio, per, si deve pensare un po' come si fa il SEO e altre funzionalità come abbiamo già parlato. Um, si deve anche man, mh, mantenere più sistemi come abbiamo detto c'è anche un po' meno supporto per WordPress c'è una comunità che c'era per uh, tanti anni ci sono documenti per tutto um, per questi framework nuovi non è così facile è un po' diverso e cambia anche tanto tipo da un uh, major version da un altro essere che tutto cambia e lo devi riscrivere il tuo front end questo è perché è tutto un po nuovo e cambia il, il sviluppo cambia tanto a volte um, allora um, parliamo di parliamo un po di performance questo è un esempio di un nostro cliente e si vede questo grafo che um, è fatto con New Relic, che si chiama Application Layer Monitoring, che um, guarda esattamente cosa costa tempo per um, rendere il sito, un sito specifico. E si vede uh, qui che si parla di um, tre secondi per un request. E più di tutto il tempo va in questo spazio blu eh, azzurro che um, è php il giallo è mysql la database um, il verde è, sono sui esterni e tutto questo è il tempo che viene usato dal server normale allora se si pensa se non c'è non c'è bisogno di usare PHP perché il sito non è così complesso, posso già, tipo, da due secondi, posso già perdere questo tempo per questo sito. E questo è, è, è un granché. Ehm... Um, per ognuno si deve analizzare come funziona il tuo sito, questo è un esempio dove era un po' ovvio di um, pensare di un modo diverso per il sito. E alla fine, um, con il decoupling, dove tutti i sistemi sono un po' per sé, si può mettere l'infrastruttura differente. Diciamo... Um, mm, Posso mettere, abbiamo già parlato del CDN, posso mettere anche altre parti del sito su diversi sistemi, tipo il file system, da dove vengono um, immagini, tutto questo. Può essere un container, un altro container può essere mh, la database, tutto questo. E si mette, um, diciamo, performance per ogni uno, uno di questi container mh, a base di bisogno, così se c'è più bisogno per uno di questi container si può scalare e mettere più energia su questa e il sistema in genere funziona più smooth, diciamo, più gentile a tutti. Um, Sicurezza abbiamo già parlato, è separato il WordPress dal front end così ehm um, non dico che ma è tutto... No, abbiamo già tu, parlato di questo. Um, flessibilità abbiamo anche parlato di, um, però questo è anche un po' di complicazione, no? Devi pensare, se scrivi tu il frontend, devi pensare di, di tutte queste funzionalità che vuoi avere. Se è um, autentificazione, per esempio, per fare um, content, um, user-generated content che... O anche per, se vuoi usare un shop questo è difficile perché ci sono tante interazioni è molto dinamico ci sono sistemi che lo supportano però è molto complesso più facile fare un contact form o la ricerca per articoli tutto questo. ma ti dà oltre flessibilità come abbiamo già detto per usare tutti questi sistemi di fronte allora, stiamo già parlando un po' di quando usare Headless. E, um, uno di questi punti può essere che il tuo sito non cambia molto. Diciamo un sito di, per un business uh, che è un po' tipo come un business card uh, che ha informazioni basiche che non cambiano tanto, va benissimo per questo um, l'idea. Ehm... Um, questo um, è ovvio, se hai bisogno di uh, velocità, questo è, funziona ottimo per te. Um, sicurezza, abbiamo parlato. Um, grazie. Devi essere esperto di JavaScript, eh, forse hai issues uh, con la performance e... Ah sì, questo abbiamo già detto un business type, brochure, magazzini, riviste, contenuti editoriali, sono perfetti per fare questa roba. Eh, anche perché ieri ho parlato con... Ehm, non so se c'è... Ma abbiamo parlato di un sito, di una rivista che ha tipo milioni di utenti al mese. E se pensi in queste dimensioni, WordPress con un server tradizionale non lo fa più. Anche per campagne, tipo se fai una, una landing page per una dita che fa pubblicità nella televisione per esempio ci sono questi peak quando c'è questa pubblicità nella televisione e un server tradizionale non fa molto bene con questi peak perché normalmente ha um, delle risorse fissi che è um, RAM um, tutto questo eh? e non c'è scalabilità Mm. Ah, e si può usare come single page application che si funziona così, um, questo Jamstack funziona tipo tutto nel tuo browser, si può usare il sito senza usare nessun server dopo il primo carico del sito, questo si chiama single page application e c'è Progressive Web App che è anche interessante se usi in un scenario con un online shop un esempio è Starbucks dove si può usare tutta l'applicazione offline sul telefono anche per ordinare un caffè e funziona anche senza connessione basta, grazie a questo punto abbiamo Abbiamo un po' tempo di, per domande, non so quanto tempo c'è. O si può guardare o Sì, c'è domanda. C'è qualche domanda. Arrivo. Ciao, grazie intanto per uh, aver portato questo argomento che credo sia molto interessante credo dal sì, punto di sì. vista tecnologico. Io ho sviluppato un um, um, progetto utilizzando WordPress Headless. E, um, oltre al fatto che è molto più complesso tecnologicamente, però um, diciamo, la cosa che mi chiedevo è che per alla fine ho dovuto mettere tutto quanto su un hosting tradizionale. E, hai mai provato a metterlo su qualcosa di serverless, che ne so, eh, AWS, Lambda o qualcosa del genere, sai se c'è qualcosa che funziona, che sia scalabile da quel punto di vista per non avere appunto il server configurato che ti continua comunque a funzionare sempre. Ok, questo, grazie. Sì, è molto interessante. E questa è la forza di questa soluzione, perché ora puoi pensare di questi forma forme di, di tecnologia perché solo con WordPress come come usi questa roba ora c'è la possibilità di pensare come si può usare questi diciamo edge uh, tecnologie che ci sono, però ehm, come hai detto te è complicato e si deve trovare delle soluzioni e non è tutto documentato non trovi eh, tipo facilmente un sito che ti spiega come tutto funziona specialmente per la tua soluzione eh, si può parlare un po' più in dettaglio dopo perché è un, un po' complesso però è interessante perché ora c'è la possibilità di farlo e per questo il titolo era andare nel futuro con, con wordpress eh, con tutte queste possibilità altre domande sì. se volete mi piace anche fare tipo un workshop workshop continuamente eh, tipo internet o su Zoom o qualcosa di tutti questi temi perché, come ho detto, non c'è tanto documentazione a me mi piacerebbe capire come usate voi questi sistemi e forse si può trovare soluzione in comune e lavorare su soluzione che si può documentare anche per WordPress. Mi piacerebbe molto e se volete mi potete scrivere su Twitter su questo handle. Sì, ciao, volevo chiederti se a me avevi mai sentito parlare di Frontity, che è un, diciamo, un, avevano fatto un ottimo lavoro verticale su WordPress per quanto riguarda appunto siti in formato headless, eccetera. Poi è stato acquistato da Automatic un po' di mesi fa, forse una, più di un anno fa, e mi sembra che il loro lavoro sia dentro l'editor nuovo dell'ultimo tema, degli ultimi sviluppi di Wordpress 6, però poi non è più andato avanti invece il progetto originale di Frontity. Ecco, volevo chiederti se conosci qualcos'altro che sta lavorando specificatamente su, su Wordpress in maniera così precisa, e, o se sai effettivamente quanto il lavoro di Frontity è andato dentro il nuovo Wordpress? Questo non lo so, è una buona domanda, non lo so. Però uh, Frontity ora non è più, come hai detto, non è più uh, mantenuto, però cercano per nuovi uh, persone che vogliono mantenerlo. Questo è interessante. Um, simili sono, ci sono tanti, però dipende un po' da di, che cosa guardi, no? Tipo se si usa Gatsby c'è una grande comunità dietro di questo, anche un gran sacco di soldi per il marketing e um, c'è so, un gran che di documentazione anche per questo, è tutta a base di React, allora se lavori già con Gutenberg, tutto questo va bene, puoi stare in un, in un framework che già conosci. Um, inoltre ci sono altri sistemi, però non voglio andare, eh, ci sono tantissimi e non voglio tipo, dire usi questi o questo perché anche un, è un po' di pubblicità che non voglio andare in questa direzione eh? però si può parlare dopo se hai voglia Ok. bene, grazie a tutti grazie Mario grazie a voi